All'indomani dell'armistizio dell'8 settembre 1943, gruppi di antifascisti, disertori, sbandati, ex prigionieri di guerra e ribelli danno vita nei territori a ridosso del Monte San Vicino ad un'attività di lotta partigiana. Dietro la guida di Mario De Panger, si organizza una banda armata collegata con la Brigata Garibaldi di Ancona per sabotare le attività delle SS tedesche e fronteggiare le squadre fasciste sul territorio. Attorno al battaglione Mario di Basa l'unico con formazione militare e stabilità organizzativa, da ogni versante del San Vicino si aggregano gruppi di partigiani locali per sostenere azioni congiunte contro l'occupante. Tra l'Abbazia di Roti e Braccano è concentrata la resistenza matelicese, che vede in Don Enrico Pocognoni una figura di riferimento e collegamento tra la guerriglia e la società civile. Il 24 marzo 1944, le forze occupanti decidono di schiacciare una volta per tutte la resistenza locale e muovono con una morsa a triangolo da Apiro, San Severino e Matelica. 2000 unità italo-tedesche, ben armate, contro appena 200 uomini, colti di sorpresa a notte fonda, dopo quasi 20 ore di combattimento non riescono comunque ad averla meglio. I partigiani riconquistano terreno e i tedeschi si ritirano, lasciando sul terreno un centinaio di morti. Tra i partigiani caduti, che sono una quindicina, c'è anche il sacerdote di Braccano, Don Enrico Pocognoni. Don Enrico Pocognoni, cui è intitolato l'Istituto Professionale di Materica, dove ha insegnato fino al 43, è parroco di Braccano e membro del Comitato di Liberazione Nazionale di Materica dall'armistizio all'armistizio collabora con la resistenza, fornendo sostegno morale e materiale, tanto che i fascisti lo considerano il capo del gruppo Roti, e più volte gli intimano di prenderne le distanze, senza successo. Il 24 marzo del 1944 è la sua chiesa, a Braccano, il primo obiettivo dell'attacco nazifascista. Sentiamo i primi colpi di mortaio. Una granata colpisce la chiesa di Braccano. I nazifascisti hanno accerchiato il paese e sparano dalle colline. Con gli abitanti fuggiamo verso Vinano, ma un parrucchiano si sente male e mi fermo per soccorrerlo. Lo avvolgo nel mio mantello, fa molto freddo e c'è ancora neve. Non riusciamo a proseguire nella fuga. I fascisti, guidati tra i sentieri dai guide del posto, ci catturano e ci riportano in paese. Mi picchiano, pugni, calci, bastonate. Mi tolgono le scarpe e proseguo a piedi nudi. Mi obbligano a cantare ciovinezza. Poi mi spingono in un campo e mi sparano alle spalle, avevo 32 anni. La prima vittima di quella notte è Mohamed Reghe, un zomalo liberato dai partigiani del gruppo Roti, dal campo di Villa Spada. Faceva la sentinella tra Braccano e Roti. Dopo di me, sullo stesso campo, hanno picchiato e ucciso i partigiani, Ivano Marinucci, Temisto Sabatini e Zomalo Turnu. Qualche ora più tardi fanno scavare la fossa a Demade Lucernoni prima di ucciderlo a colpi di Mitra. L'assalto nazifascista dopo l'eccidio di Braccano che viene poi saccheggiato, prosegue alla volta di Roti, dove è concentrata la resistenza matelicese. Trovando la postazione sguarnita, senza difficoltà gli occupanti raggiungono il valico diretti a Valdiola, sede del Battaglione Mario. Istriano, comunista, disertore, combattente, con una lunga storia di carcere fascista e militanza alle spalle, viene internato a San Severino Marche dove, dopo l'8 settembre, dà vita ad una banda di lotta partigiana sul modello della guerriglia jugoslava. A capo di un battaglione di 200 uomini e tre brigate, collegato con la brigata Garibaldi di Ancona, dalla vallata di Valdiola conduce azioni di guerriglia e sabotaggio, tra le più strutturate tra quelle delle Marche. Il suo battaglione, che non si è mai sciolto, è stato riconosciuto anche dal nemico come il più strutturato militarmente del territorio. La storiografia ha letto in Mario De Panger un comandante avveduto, preparato, tatticamente esperto, umanamente capace di tenere assieme un battaglione tanto numeroso quanto disomogeneo di partigiani di diverse etnie, idee ed età. È notte fonda quando ci avvisano che i nazi fascisti hanno attaccato Braccano. Sono tanti, almeno un migliaio. Hanno conquistato terreno e trovato sguarnito il presidio difensivo di Rodi. La strada è spianata per svalicare e raggiungere Valdiola. Sono accompagnati da guide del posto e dei traditori hanno tracciato il sentiero. Invio uno dei miei più valorosi tra i miei uomini, un militare di alto rango, il capitano Salvatore Valeri, con alcuni dei nostri a difendere il valico. Nel disperato tentativo di rallentare l'avanzata e darci il tempo di abbandonare la base e riorganizzarci per difendere la vallata. È già tardi ma ci dividiamo per riposizionarci tra i boschi, lungo le alture del Canfaito. Puntiamo le armi e inizia la battaglia. I tedeschi sono anche alle nostre spalle, siamo pochi e presi di sorpresa. Arrivano i rinforzi. I combattimenti sono aspri e perdiamo una decina di uomini, ma nel corso della giornata riconquistiamo terreno e respingiamo l'attacco. I nemici hanno perso oltre 100 uomini. Gli alleati arrivano ad aiutarci solo il giorno dopo, bombardando sul Cito dove non c'è stato alcuno scontro. Nella ritirata i fascisti trucidano a cinque giovanissimi partigiani che correvano in soccorso del battaglione Mario al ponte di Chigiano. Vengono serviziati, gettati nel musone in fin di vita e uccisi a sassate. La comunità è scossa dall'efferatezza, non ci si aspettavano scene di guerra come questa dalle nostre parti. De Panger porta tuttavia avanti la resistenza con successo e determinazione fino alla liberazione del primo luglio. Sarà acclamato e nominato dal CLN primo sindaco della città liberata. Di questa battaglia ha parlato anche il bollettino di guerra tedesco, è stata tra le più sanguinose di quei nove mesi nelle Marche. I nazifascisti volevano sgominare definitivamente la resistenza sul San Vicino, la più organizzata e attiva del territorio. E se sono riusciti a sciogliere e disperdere alcuni piccoli gruppi, il mio battaglione ha tenuto e abbiamo respinto i nemici. Ma ha perso molti uomini, tra cui il parroco di Braccano Don Enrico Pogognoni, che nonostante fosse stato avvisato non ha smesso di lottare con noi. Salvatore Valerio, napoletano, dopo l'armistizio lascia il ruolo di capitano di un reggimento a Chiavari e torna dalla sua famiglia nelle Marche per unirsi alla formazione di Mario De Panger e per la sua esperienza militare comandare un distaccamento del battaglione. Ha 37 anni quando, la notte del 24 marzo 1944, cerca invano di fermare l'avanzata tedesca. Siamo solo in 5, ci armiamo in fretta con il poco che abbiamo e saliamo al valico, sul monte argentaro, incontro al nemico. Dobbiamo rallentare la sua avanzata, ma i tedeschi stanno già scendendo sul nostro versante, sono più vicini di quanto ci aspettassimo e noi siamo allo scoperto, in posizione sfavorevole per combattere ormai inutile per fermarli. Ci sparano contro, ci ripariamo dietro un masso, sappiamo bene di non avere speranza di vittoria, in queste condizioni hanno armi pesanti. Mortai, granate, lanciafiamme. Le guide locali, traditori, che li hanno accompagnati fin quassù. Decido di rimandare indietro i miei compagni. Resto solo e copro la loro ritirata. Faccio fuoco finché ho munizioni. Caglio l'arma inerte addosso al nemico e mi lancio a mani nude contro i tedeschi, finché il corpo mi sostiene e la neve si sporca del mio sangue. Un cippo commemorativo sul valico tra Materiche e San Severino, in cima al Monte Argentaro, ricorda il sacrificio del Capitano Salvatore Valerio, medaglia d'oro al Valor Militare. Non potevamo vincere, non quella notte. Potevamo al massimo rallentare l'avanzata nemica per dar tempo al battaglione di lasciare la base e riorganizzarsi per una difesa in contrattacco. La scelta era tra indietreggiare e condannare il mio gruppo o morire e salvarlo. Non ci ho pensato due volte. Da giorni i nazisti e fascisti rafforzano le truppe per far fronte ai partigiani. Un reparto del battaglione M, 9 settembre, si è stabilito nella caserma di Campamante e gira per le strade con fare truce. La notte del 24 marzo, verso mezzanotte, da Camerino lanciano fuochi di Bengala a indicare l'inizio dell'operazione. Arrivano camion pieni di soldati da tutte le direzioni. circondano il San Vicino. Attaccano da ogni fronte. Braccano, Valdiola, Frontale. A Braccano, dopo i colpi di mortaio, la gente scappa terrorizzata. Rastrellano tutti i maschi. Saccheggiano le case e la chiesa. Gettano bombe a mano minano le abitazioni a roti e incendiano i fienili, mi catturano insieme ad altri tre partigiani, temistocle sabatini, Ivano sabatucci e il somalo turnur, per fucilarci uno a uno, ma mentre uccido i miei compagni, il soldato che mi trattiene lancia una bomba a mano contro una porta per saccheggiare una cantina, però lo scoppio lo travolge e è ucciso, mi libero e fuggo via. Dopo l'eccidio di Braccano il gruppo Roti si scioglie. Porcarelli lo ricostituirà poche settimane dopo per supportare il battaglione Mario nelle azioni di sabotaggio e resistenza sul San Vicino. Nel dopoguerra sarà sindaco di Matelica. Bruno Taborro è attendente del capitano Salvatore Valerio. Aderisce alla banda mare giovanissimo fin dal primo giorno e svolge ruoli chiave nella lotta partigiana. Il 22 marzo, assieme a diversi dei suoi e a uomini del gruppo roti del tenente Baldini, si reca alla Porcarella in territorio fabrianese per recuperare un difficile lancio di armi degli alleati. Torna nella notte del 24, appena in tempo per combattere a Baldiola. C'è neve sui monti, al campo di lancio, dove gli alleati, la notte del 22 marzo, ci hanno dato appuntamento per consegnarci i armi dal cielo. Recuperare le casse nel buio, tra le neve, è faticoso. Impieghiamo ore, e i muri, per trasportarle alla base, non vogliono saperne di muoversi. Riusciamo a tornare a Valdiola solo 24 ore dopo, stanchissimi, e dobbiamo subito metterci a combattere. La battaglia è feroce, dura altre 24 ore, siamo pochi. Stanchi e mal armati, e scarsamente addestrati, di sicuro impreparati per uno scontro di questo livello. Minare un ponte è un conto, spararsi addosso è un altro. Ma conosciamo il territorio meglio di loro, la popolazione è dalla nostra parte e i rinforzi dell'Anconetano sono decisivi. Così riusciamo a vincere la battaglia di Paldiola. Bruno Taborro ha raccontato i mesi di resistenza in Appennino fino alla morte, avvenuta pochi anni fa. È stato l'ultimo combattente del battaglione Mario a lasciarci, dopo aver a lungo guidato l'ampi locale. Già alcuni giorni prima, del 24 marzo, c'erano movimenti strani. Abbiamo trovato alcuni dei nostri su un monte che non conoscevano la parola d'ordine e abbiamo aperto il fuoco. Prima di capire che erano loro, non ci, so non ci sono stati feriti. Per fortuna, ma non era chiaro per chi si trovavano lì. Lo abbiamo capito dopo, tardi, quando ci siamo accorti dei segni lasciati lungo il sentiero per guidare i nemici alla nostra base. E le guide locali dei fascisti, che erano poi i nostri vicini di casa, conoscevano quei monti a menadito. Hanno fatto il resto.